buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso lo so che siamo un po in ritardo con le potature io lo sono e lo sono sempre siamo a fine aprile da me siamo ancora in tempo per farlo al massimo per una decina di giorni quindi tra oggi e domani lo devo fare e mi sono rivolto a bazar giusto parlando di questa mia necessità è uscita fuori questa recensione quindi lo ringrazio per questo articolo in test poi ovviamente lo dovrò restituire ma sono già contento di provarlo perché è davvero interessante un potatore telescopico a batteria 20 volt della Dunch io lo pronuncio così quindi se sbaglio la pronuncia scusatemi eh. a me serviva un potatore per non dover salire sulla scala fino allo scorso anno utilizzavo un decespulatore che arrivava a circa un metro e mezzo ma non, non mi allontanavo molto questo arriva fino a due metri e venti più l'operatore quindi siamo intorno ai 4 metri insomma 3 metri e 90 dipende dall'altezza ed è interessante lo volevo a batteria perché questa è l'alimentazione del futuro. Questa è una batteria da 4A, un 20V e poi vediamo un attimino l'autonomia che mi dà sul campo nella prova reale. Il peso con la batteria è di circa 4 kg, l'ho misurato, l'ho pesato. e a vuoto, quindi pesa un 3,5 kg, 3 3,4 kg perché la batteria sono circa 600 grammi. Viene fornita con diverse opzioni: cioè solo il corpo macchina senza batteria oppure corpo macchina con batteria da 2A e carica batteria. O corpo macchina con batteria da 4 a che in questo caso è caricabatterie siamo intorno ai 214 euro visto tutto il kit completo quindi è un buon prezzo per essere una macchina così vediamo poi la sua massima estensione quando sono sul campo nel frattempo vediamo che qui nel momento che questa è una lama da motosega il principio è lo stesso né più né meno abbiamo il suo serbatoio dell'olio della catena è un olio specifico quindi se dovete acquistare questo dovete acquistare anche l'olio per catena e vi consiglio di prendere uno di buona qualità perché alla fine la catena dura un po di più è possibile premendo semplicemente due tasti qui cambiare l'angolazione della testa di taglio questo è il massimo che si può angolare e sono curioso di andarlo a provare direttamente sotto i miei olivi. Piccola nota, ma ve la ripeto anche dopo, non sono un potatore, assolutamente no, quindi non guardate la mia tecnica di potatura perché sicuramente farò degli errori, faccio quello che posso, tra consigli e un po' da autodidatta, poi ho letto qualcosa, ma sicuramente farò degli errori, voi concentratevi soltanto sulla prova di questo potatore telescopico. Quando prima vi dicevo di un olio di qualità tanto è stiga stiga <ride> tanto è marchiato stiga e poi biodegradabile questo è importante molto importante perché l'olio quando lubrifica la catena viene perso nell'ambiente sui rami e quant'altro quindi che sia biodegradabile è una cosa buona insomma ce ne va poco eccolo lì veramente poco bisogna tenere l'occhio poi eh, perché si consuma con una certa frequenza e bisogna poi rabboccare. Non bisogna mai utilizzare la lama senza l'olio suo dedicato. Per liberare la parte telescopica è semplicissimo. Ci sono delle leve di fermo. Si riblocca. Ed eccolo qui. Quando si fa questo lavoro sono solo due le cose che bisogna fare. Parlo di tagli piccoli. Eh? Occhiali del lavoro perché prendersi una di queste foglie negli occhi fa di un male fa di un male e guanti guanti da lavoro ovviamente se bisogna tagliare poi i rami molto grossi allora a quel punto anche un caschetto ma non è il mio caso allora partiamo da questo ramo qui lascerò quel succhione lassù come ramo principale e poi taglierò tutto quello che c'è dentro quindi taglierò quel succhione lascerò qualche succhione piccolo come tira linfa e probabilmente taglierò anche questo che va verso l'interno adesso vediamo un po come vi dicevo non è il mio lavoro non è il mio campo faccio quello che posso insomma taglio anche questi qua lascio solo quello piccolino e poi la parte sotto userò le forbici quella batteria faccio solo notare che c'è una doppia sicurezza se io premo il grilletto non funziona bisogna premere col pollice il pulsante verso la lama e poi schiacciare non schiaccio adesso perché ho la lama che mi tocca per terra però questo è importante perché non ci sono poi accensioni improvvise non volute è un ramo di un altro albero troppo vicino mi dà fastidio ne approfitto anche da pulire in alto, non ci arrivavo. Io la scala non la voglio usare perché come ho detto in un altro video spesso sono da solo e non posso rischiare di cadere, farmi male, perché sennò è un problema. ecco la sua forma affusolata è comoda perché si infila bene fra il fronde tagliare quello lì vedete oh, abbiamo un po' di luce ecco piegato la testa Comodo, comodo. Lo lascio. Qui togliamo tutti questi succhioni. Ne lascerò solo qualcuno per tirare la linfa. Devo rifinire il taglio è comodo perché c'è questo sperone qui che mi aiuta ad aggrappare i rami ad afferrarli vedete questi piccolini li lascio qui ce n'è uno che mi va verso l'interno lo vorrei tagliare se riesco c'è pure il sole contro che fortuna ragazzi già è un lavoro che mi piace dal momento che quanto avete visto fino adesso ero solo sotto gli ulivi quindi ho ripreso quello che ho potuto riprendere ora finalmente ho l'operatore ringrazio mio amore e posso fare una ripresa un pochino più curata non sono più sotto gli ulivi questo è un albero di quelli cresciuti da soli avrei dovuto tagliarlo perché ci devo far cippato quindi ne approfitto Vi faccio vedere un attimino come funziona piccola nota col primo utilizzo da chiuso tendeva a scendere con una brugola semplicemente si danno due giri e non si muove più. bene andiamo avanti. a allora, questo ramo vi faccio vedere il risultato ovviamente ero in una posizione comoda quindi ho potuto regolare il taglio sugli ulivi se ci sono delle fronde in mezzo insomma si lavora storti il taglio non è bellissimo ecco perché è consigliabile fare il doppio taglio nel senso che se devo tagliare questo ramo a questa altezza qui c'è il rischio che se lo taglio male scorteccia, quindi lui cade e mi toglie la corteccia da sotto l'albero e lo rovina. Quindi taglio un pochino più avanti come viene, viene. A quel punto ho solo uno spezzone di ramo da tagliare, riesco a fare un taglio un pochino più dritto. Ci spostiamo su, su, su, questa sono a sua massima altezza, sono intorno con me ai 4 metri. Ecco, vedete che ho scortecciato lassù? Avrei dovuto fare il doppio taglio. allora abbassiamo tutto e lo taglio di netto piano piano diamo una tagliata giusto per farvi capire sì, forse non sono 10 saranno 6 7 cm ma è per farvi vedere un attimino come taglia rifinisco il taglio finisco di tagliarlo e buonanotte Anzi, prima... Ecco qua ho faticato un po' di più, L avete visto, siamo un po' al limite, vi faccio vedere, questo è il diametro che ho tagliato, lo taglio ma magari con un doppio taglio. Ok siamo alle battute finali ma prima vi volevo far vedere una cosa che non vi ho fatto vedere prima, questo è un sistema di serraggio della catena con questa manopola qui, che io ho tirato bene bene bene, ecco qua, si allenta la catena, vedete? Quindi se dovesse uscire la catena è perché questo è stato regolato male. Allora, siamo giunti alle battute finali, cosa ne penso di questo potatore? Ammetto, è il mio primo potatore a batteria, quindi la mia esperienza è quella che è, però mi è piaciuto moltissimo perché, come vi ho detto all'inizio del video, io non utilizzo la scala sotto gli alberi, e con questo, arrivare a 4 metri vuol dire veramente tanto per me come lavoro. Poi lasciate perdere che io non so potare, ma quello è un altro discorso per chi lo sa utilizzare. Questo è una grande mano. Questo prodotto qui della Dunch, io lo pronuncio così. Poi voi pronunciatelo come volete. Lo trovate su bazzaro Che ringrazio, me l'ha imprestato per il test. I prezzi ve li ho detti all'inizio, ma ve li rimetto qua in subimpressione. C'è il codice sconto. Se vi interessa un codice soltanto per voi non ci guadagno nulla potete risparmiare qualche punto percentuale è importante in questi tempi se siete alla ricerca di un prodotto semplice funzionale forse questo potrebbe fare al caso vostro allora Abbiamo lavorato tutto ieri e oggi, mi sono fatto aiutare da un mio amico che lo fa per passione ed è molto molto bravo. Ho imparato qualcosa di nuovo in questi due giorni, abbiamo utilizzato molto questo potatore qui della touche e lui aveva il suo svettatoio, quello manuale, il segaccio e quell'altro a pinza. Quindi ho potuto vedere da vicino che questo non sostituisce ovviamente quello a segaccio, io lo chiamo così, mi metto la foto in sovraimpressione, ma lo integra come funzionalità nei rami dove ovviamente quello non può funzionare quindi con questo abbiamo fatto un bel lavoro abbiamo tagliato rami anche di 10-12 cm anche qualcosa in più adesso il lavoro grosso sarà raccogliere a terra comunque sono molto soddisfatto di questo potatore qui ve lo consiglio probabilmente lo acquisterò per il prossimo anno perché mi sono trovato bene la batteria è vero pesa un po' come tutti gli altri di questa categoria siamo intorno ai 3 kg 3,8-4 kg però se non si usa in modo continuativo quindi si alterna con gli altri attrezzi Ecco, diciamo che è uno sforzo che si può fare tranquillamente. Ecco. Bene, dai, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Chiudo il video con questa fotocamera, non ha la qualità dell'altra, mi dispiace, ma sono in mezzo al campo, ho finito proprio da pochi minuti di votare, ora dovrò raccogliere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video o volete lasciare un like, ve ne sono grato, iscrivetevi, condividete il video se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.